Ciao, sono carlo benvenuto in questa nuova pillolina di basso dove vado a condividerti delle utili risorse per poter studiare con il basso perché diciamolo per noi bassisti la vera dimensione è quella con il gruppo quindi con batteria vera chitarra voce eccetera però in realtà quando poi siamo a casa rimane difficile suonare e studiare da soli solo con il basso e quindi ci sono delle utili risorse che io ti consiglio e ti condivido eh, in modo da potersi divertire di più quando, quando si studia allora la prima è questa GrooveScribe che eh, è su un sito di un batterista mi sembra americano che lo condivide gratuitamente in cui tu puoi programmare in maniera proprio molto semplice oppure ce ne sono anche già di preimpostate delle batterie semplicissime normalissime Okay? colpi molto secchi quindi molto utile per uh, lavorare sulla, sulla precisione poi puoi comunque uh, cambiare aggiungere dei colpi ad esempio la doppia cassa semplicemente con due clic. Okay, puoi andare a modificare oltre alla velocità, è importantissimo poi, qua sopra c'è il BPM e puoi farti il BPM che vuoi. Io condivido tutto questo eh, su, sul mio sito, allora lo trovi, altro www.carlochirio.com, altro, groove di batterie. E qua ti trovi varie cose eh, innanzitutto alcuni preimpostati presi da, da quel sito che ti ho fatto vedere prima in cui clicchi solo qua metti a velocità e lui parte questo è il 4 quarti normali eh, poi questi che sto usando moltissimo con i sedicesimi per lavorare bene sulla precisione ritmica quindi avere una ghiera di sedicesimi che girano per interiorizzare bene il tempo scandirlo e guardare la tua precisione ritmica Poi c'è questo, ancora più cattivo, solo sedicesimi senza altri punti di riferimento. Anche qua selezioni comunque la tua velocità. Quindi mette solo la cassa sull'1. Questo è più cattivo di tutti perché tu devi andarti a immaginare. Gli altri dove eh, il, il, eh, la partenza è del due quarti, il terzo quarto, il quarto quarto. Quindi molto difficile, serve eh, per interiorizzare appunto bene il tempo. Eh, qua ce ne sono alcuni, se no fai batteria programmabile e ti apre questa pagina di Notion che guardavamo prima, dove ce ne sono altri preimpostati, eh, tipo anche questo di studiare a 40 bpm, eh, molto lento, soltanto con il quarto. Quindi anche qua precisione ritmica, tempi molto lenti in realtà poi il tempo puoi metterlo tu volendo anche di meno 12 ottavi 3 quarti quelli un pochettino più i tempi un po più utilizzati e poi questo che puoi andarti a modificare tu sempre sul mio sito abbiamo anche eh, delle batterie invece un po più elaborate quindi stile rock funk shuffle che ho fatto io ho caricato dei video su, su youtube e li ho raccolti in questa pagina con le velocità da 60 a 130 ad esempio per il funky quindi ti metti qua e fai partire la base e lui va due minuti e mezzo con un groove quindi suoni un pochettino più appunto come ti dicevo prima elaborati un po più caldi eh, chiaramente queste sono solo alcune eh, delle risorse che io utilizzo ne uso anche altri magari farò un video specifico Mi, a me sono comode perché avendo magari il tablet o il computer davanti in un attimo li faccio partire riesco a gestire bene le velocità e sono quelli più, più comodi da usare ma ce ne sono anche altri infatti ti invito qua sotto nei commenti magari scrivimi cosa utilizzi tu se ne conosci altri comodi da usare e così apriamo un pochettino un, un confronto ok grazie ancora per aver visto questo video spero che ti sia utile in qualche modo e ci vediamo al prossimo video ciao a presto carlo